eh, quindi parte dal da Do sul terzo tasto della corda di La e fa questo pattern, quindi i eh, pattern sono una serie eh, consecutiva di intervalli, eh, una specie di formule che si ripetono, quindi gli intervalli che si ripetono, e lo fa. Questo all'inizio, in gruppi quattro note in sedicesimi, sulla scala di Do maggiore, quindi Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La. E arriva al Do all'ottava sopra. Qui inizia un pattern diverso, discendente, ovvero Fa da, inizia da, da La,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 Voicing, un pattern con questo voicing, quindi settima, eh, settima, quinta, terza, tonica, l'ottavo, poi si sposta di, di un tono, quindi di, di un grado della scala, Bad Sol,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 mi, do, mi, sol, zi, sol, zi, re, fa diesis, re Quindi, ok, fa un arpeggio di eh, do major 7 eh, con la nona e la diesis 11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 più complicato e poi fa questo parte, quindi ancora fa diesis, insomma, fa la fa diesis re si inserisce fa naturale e chiude l'esercizio con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 magari qualche spezzone, eh, su una nostra improvvisazione, un fill. Possiamo ampliare, come sempre. Posso andare avanti, cambiare tonalità, ad esempio vado in Fa diesis, sposto in Sol, cambio chiteggiatura.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 L'inserimento del fa diesis può essere un'altra idea di sonorità, quindi eh, eh, scala video. fa quella maggiore eh, quando poi si sposta anche questo è un altro pattern si usa molto nelle improvvisazioni, questo arpeggio su, eh, sulla tonalità maggiore. L'arpeggio con la di Eresis 11, quindi possiamo studiare in molti modi. Trovatevi le vostre viteggiature come sempre. metà eh? che arrivo là praticamente e poi eh, l'altro pattern, quello finale diciamo, è più o meno simile a quello visto precedentemente. questo possiamo fare tutto discendente ad esempio partire da Sol fa questo, questi armonici che praticamente fanno un accordo di do sesta nona eh, quindi anche questo esercizio è personalmente quello che mi ha dato eh, più spunti nel corso del tempo e, e quando improvviso mi accorgo che spesso inserisco dei frammenti di questi pattern, quindi eh, può essere veramente un'idea uh, un eh, quella di prendere Qualche eh, piccolo appunto, frammento di, di un esercizio per creare poi qualcosa di nostro. Eh...